Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto un nuovo metodo per passare le auto ai vostri amici ragazzi un nuovo metodo molto molto più facile ragazzi perché non ci sarà bisogno di, di premere x di fare cazzi e mazzi o meglio x la dovete premere ma non è come il glitch precedente ragazzi questo è un glitch veramente facile l'unica pecca di questo glitch è che comunque la targa del vostro amico passerà a voi quindi le, le targhe diciamo saranno targhe sporche allora per fare questo glitch avete bisogno dell'amico l'auto che vi vuole passare e voi dovete andare davanti alla base operativa con la schermata di base operativa piena quindi ovviamente dovrà essere piena e il vostro amico come state vedendo all'interno della stella vi spinge via da, dall'entrata della base operativa quindi vi spingerà via portandovi un pochino più lontano Insomma, dove comunque non potrete entrare nella base operativa come state vedendo e una volta che sarete lontani dalla base operativa eh, basterà poco ragazzi dovete premere x per accettare il messaggio scendete dal veicolo conquistate come vedete scomparirà vi suicidate perché altrimenti vi buggerete, vi dovete suicidare per forza e poi prendete l'auto del vostro amico ragazzi il glitch è molto molto semplice è veramente una cazzata diciamo e voglio vedere se si può uh, sfruttare questo glitch um, per usarlo come money glitch ragazzi perché è veramente semplicissimo tanto visto e considerato che money glitch da fare da soli eh, non ce ne sono mm, usare questo come money glitch non sarebbe male quindi a questo punto ragazzi prendete l'auto del vostro amico entrate nella vostra nella vostra base e il gioco è fatto ragazzi è abbastanza semplice non c'è nulla di difficile ci vuole veramente pochissimo, ci vogliono 3 minuti, neanche 3 minuti quindi potete duplicare tutte le auto che volete o comunque farvi passare tutte le auto che volete in maniera rapida e veloce insomma, rapida e facile, scusate detto questo ragazzi, il video finisce qui vedrò un attimino di aggiornarvi se riesco a trovare un possibile money glitch con questo con questo glitch, detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.